E Ciao a tutti ragazzi con Board of Conscious e direi finalmente benvenuti in questo nuovissimo video lo so effettivamente credo che molti di voi si saranno aspettati un video appunto eh, ringraziamento per come è stato questo 2020 perlomeno eh, come è stato questo 2020 per quanto riguarda il canale perché c'è stato un periodo nel 2019 dove ero bloccato a 330 iscritti e di me alcuni video facevano tipo 70-80 visual dopo con varie collaborazioni e soprattutto con il supporto vostro dopo la fine del canale ha avuto risultati più che sufficienti devo dire Oddio, c'è stato un periodo dove gli unici video che perlomeno intrattenevano il pubblico sul mio canale erano soltanto video di cosa pensano i rap ritenali su Eminem che molti continuano a scrivermi per quanto riguarda il fatto che è un video off topic è un video effettivamente che non c'entra un cazzo col canale dato che tu hai sempre portato top 10 in cui tu, diciamo, portavi ciò che ti piaceva, a parte il primo video che appunto dava una presentazione di com'era il vecchio canale, ancora prima di aprire questo, questo nuovo qua che si chiama World of Conscious che il vecchio canale eh, l'avevo stoppato, l'ho detto tantissime volte però lo ribadisco se per caso motivo in, non sappiano com'è andata la storia col vecchio canale mi ero fermato 330 iscritti se voi andate a vedere nella video reaction vedrete il numero massimo di iscritti che avevo ottenuto in quel periodo ovvero 330 iscritti e poi alla fine ho deciso di abbandonarlo per il semplice fatto che i gameplay e soprattutto non, non mi divertivano diciamo cioè non mi, non mi divertivo come poi alla fine mi sarei veramente voluto divertire poi alla fine ho aperto questo nuovo canale che a livello di contenuti, ma allo stesso tempo anche nel modo di parlare, di esprimermi su qualcosa, è molto molto meglio rispetto a quell'altro. Ma anche grazie a voi che soprattutto supportate anche i video più recenti, perché ho visto che i video più recenti sono arrivati quasi a quasi 200 visual, tratto quello là con Angelo è arrivato praticamente a quasi 250 visual, cosa che nei video vecchi non succedeva. E quindi chissà, probabilmente quando pubblicherò gli ultimi tre video su questo canale probabilmente faranno un bel po' di visual tra l'altro ho visto anche che c'era molta partecipazione nel video di... dove io parlavo di... oddio, qual era? sì eh, come sarebbe stato il disco di e Basta? cosa contenesse? E soprattutto il singolo in questione che l'annunciava ovvero bottiglia breve ho visto che c'era molta partecipazione sia a livello di like, di commenti, di visual ovviamente e quindi vi ringrazio anche per questo e devo ringraziare anche quelli che mi hanno anche supportato, i collaboratori che mi hanno supportato, che addirittura, io ricordo che il video con Luca, che ormai anche lui è diventato un collaboratore del canale, e della mia community in generale, diciamo, dove inizialmente il video con lui era tra i video meno popolari del canale, che quando ero uscito per la prima volta in meno di 24 ore, ha totalità 69 visual, se non sbaglio. Invece in questi ultimi giorni, è arrivato a visual che veramente non mi sarei mai aspettato, è arrivato a quasi 150 visual Quindi mi fa capire effettivamente il motivo di che sono iscritti a questo canale che mi hanno servito per quei, di, che, quei video più popolari eh, Prima di tutto non ci saranno tagli in questo video, dato che è soltanto un video dove io appunto vi ringrazio di come è andato questo 2020 per quanto riguarda l'anno in generale di fuori di internet, è andato una merda, sicuramente per molte persone per quanto riguarda il Covid 19, ovviamente, ma ormai sappiamo tutti, poi alla fine come è andato avanti questo 2020, soprattutto come è iniziato, soprattutto come finirà proprio oggi. E punto, vi volevo dire che grazie che avete sopportati sia i video vecchi, dopo quelli che sono, sono stati i miei 5-6 video popolari del canale, quindi vi ringrazio, che prima quei video ovviamente avevano praticamente la stessa media di visual, delle visual che faceva il vecchio canale. Oddio c'erano video del vecchio canale dove addirittura arrivavano a 500 visual, 500 visual ma semplicemente perché appunto... Creavo hype riguardo quell'episodio, soprattutto, soprattutto il mio canale si basava principalmente su una serie Che poi alla fine è diventata canonica sul mio canale, soprattutto che mi ha debuttato Non questo canale mi ha debuttato, ma mi ha debuttato un'altra serie che ha fatto tantissime visual Quei video che diciamo facevano meno visual erano quelli dove io mi soffermavo di più in quel momento Che video che facevano meno visual se non sbaglio erano appunto la serie dei classici di Sonic dove appunto giocavo Sonic 1, 2, CD 3D Blast Sonic 3 Knuckles per poi arrivare a Sonic Adventure e quella serie è là mi ha debuttato su YouTube avevo iniziato prima con Sonic Adventure però ho pensato voglio riprendere Sonic per riguarda la storyline quindi abbandono un po' Sonic Adventure mi sposto sui classici li finisco Torno su Adventure E quando io tornavo su Adventure faceva tipo 200-300 visual Quindi Devo anche Tutto anche per quella serie Dopo quando io ho fatto il nuovo canale e Dopo che appunto ho appunto dato notizie alla mia community Che ho aperto questo nuovo canale Dopo alla fine si sono riscritti E hanno continuato a seguirmi Mi servivano di meno ovviamente Per il fatto che uno diceva Non sei più quello di prima Ti seguivo quando tu portavi video su Sonic Adesso io porto video, un po' di tutto, un po' di tutto, diciamo che questo canale è già dal titolo Mondo della conoscenza, World of Conscious, appunto perché io voglio portare il pubblico a conoscere cose che probabilmente non conosceva, faranno poche visual, ma probabilmente col tempo eh, queste persone capiranno il mio canale. Probabilmente lo capiranno, probabilmente con quello che sarà il mio grandissimo periodo di inattività. Spero che molti di voi lo capiranno. Che il mio non è un canale di freebooting assolutamente no, perché in realtà sotto in descrizione c'è il mio canale di freebooting, quindi ho scorate sotto in descrizione si chiama best of tube, dove ricarico sia best of di alcuni youtuber, ma sia best of miei su Twitch. Quindi passateci! Eh, quello, il punto della situazione è buon 2021, buon 2021. E questo qua sarà l'ultimo video del 2020 o meglio è l'ultimo video del 2020 che appunto io sto registrando il 31 che è appunto questo qua alle 4 e mezza se non sbaglio, sì che lo pubblicherò probabilmente gli a 10 minuti prima di mezzanotte perché a mezzanotte quando scoppia scoppia tutto quanto <ride> si fa festa si festeggia il 2021 dopo la gente ovviamente non vede il video quindi lo sto registrando in questo momento su Instagram ovviamente vi farò vedere come noi abbiamo festeggiato l'inizio del 2021 Ovviamente seguitemi anche su Instagram eh, La pagina Instagram ovviamente la trovate in descrizione o nel banner del canale Sì, l'ho tolto semplicemente perché ho avuto dei problemi per quanto riguarda la gestione degli account Quindi per un bel po' sono stato inattivo su quei social E sì, anche perché dovevo fare ovviamente quelli che erano i doverosi compiti delle vacanze infatti ho detto anche in quel video là che, ovvero il video uscito prima di questo quindi andatevelo a recuperare Però appunto parlavo sia di problemi in famiglia sia problemi importanti di fuori sia di internet che della famiglia ovviamente problemi personali che non voglio esporre al pubblico ma dico soltanto che sono problemi personali ma il frutto della questione è bon 2021 spero che questo video vi sia piaciuto e ci vediamo a quelli che saranno gli ultimi, o meglio i primi tre video del 2021 e probabilmente anche gli ultimi, se non gli unici, i video del 2021 ma comunque vi ringrazio per il supporto che voi avete dato sia al canale, a questo nuovo canale dall'estate del 2019 fino ad oggi, l'ultimo giorno del 2020 ciao ragazzi e grazie anche per aver supportato i video più recenti del canale buon anno